Grazie Presidente, siccome è la prima volta che intervengo anche io mi volevo insomma congratulare con lei e darle in bocca al lupo perché a volte questa aula non è proprio il massimo della istituzionalità quindi per, qua, per quanto mi riguarda insomma, mi impegno a svolgere il mio ruolo nella maniera più corretta possibile anche per facilitarle il compito eh, quindi siccome sono in dichiarazione di voto non mi dilungherò e vorrei restare nel merito della delibera anche se vorrei rispondere diciamo, a chi non frequentando molto quest'Aula poi coglie l'occasione per recuperare le puntate precedenti magari facendosi un video. Però... Restando nel merito della delibera, quindi vedo che la discussione a volte porta anche a dei consiglieri che entrano in aula con la propensione a volerla votare favorevolmente e poi a cambiare la loro posizione in corsa. Quindi vuol dire che la discussione comunque è comunque utile perché aggiunge eh, argomenti che magari qualcuno leggendosi la delibera non aveva eh, eh, diciamo affrontato, tra cui voglio sottolineare proprio il tema dei parcheggi che era stato sottolineato. Negli interventi a cui giustamente l'assessore che è stato sempre presente, ricordo che questa delibera è firmata sia dall'assessore all'urbanistica ma anche ovviamente dall'assessore Cafarotti al commercio, avevano già sottolineato e ci sono ritornati. Io, da un punto di vista politico, lo voglio rimarcare in, in qualità insomma di presidente della commissione urbanistica, anche come esponente però del Movimento 5 Stelle, che per noi è fondamentale stando. Eh, diciamo, eh, rimarcare questo cioè che in quel luogo essendo al centro della capitale per carità servita da una linea metropolitana ricordo anche che eh, sono stati eh, ri, eh, rimessi in funzione i pulmini elettrici che adesso tutti possiamo vedere girare per il centro e passare proprio davanti all'ex cinema metropolitan non c'è per noi alcuna necessità di prevedere parcheggi di standard in quell'area quindi si è ritenuto opportuno giustamente monetizzare quello che eh, è previsto per i parcheggi e eh, recuperare questi fondi per poterli spendere appunto nel recupero dei due eh, cinema Aerone e Apollo come, abbiamo, come è stato detto negli interventi precedenti. Eh, la, eh, la delibera ha fatto tutto il processo che eh, era previsto magari c'è stata un'attesa un più lunga ma ripeto non è il primo caso perché di delibere di urbanistica ne abbiamo tante e attendono anche parecchi mesi perché come sappiamo il percorso e le cose da verificare sono tante quindi eh, io ringrazio anche gli assessorati che ci hanno lavorato molto gli uffici, il segretariato e tutti quelli che hanno fatto sì di arrivare in aula con una delibera che ha i pareri favorevoli e quindi ritengo che sia un atto legittimo, altrimenti qualcuno avrebbe impedito che questo atto arrivasse in aula e dichiaro quindi che il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa delibera. Grazie.